Oggi è stata una giornata importante, siamo venuti a visitare l'impianto sportivo comunale dove ogni estate c'è questa iniziativa promossa dal CONI EduCamp. La cosa importante è che qui i bambini del territorio possono provare tantissimi sport diversi e tra l'altro tutto questo non solo li mette in contatto con attività sportive che non avevano mai conosciuto ma li mette in contatto tra loro. Da quest'anno il Comune di Roma è riuscito ad attuare una novità importante che va nel senso dell'integrazione Giuliana sì, ti racconti? Eh sì, perché praticamente attraverso il servizio sociale è stata data opportunità a un congruo numero di bambini di accedere a questo EduCamp in maniera gratuita e questa è una cosa veramente bellissima perché dà un'opportunità che non sempre si trova perché appunto provare gli sport in un'area così all'aperto dove possono sviluppare non solo le capacità motorie ma anche delle, capacità, delle opportunità relazionali è veramente unica, un'esperienza unica.